Buongiorno a tutti voi e bentornati. Oggi vi presentiamo il manuale Scratch, l'ABC della programmazione. Autore Paolo Di Leo, editore Librisandit. Il costo di questo manuale è di Euro 9,90. Viene presentato l'editor di Scratch, la programmazione, prendere una decisione e gli operatori matematici, grazie per l'attenzione e speriamo di esservi stati utili, buona giornata e se volete potete iscrivervi al nostro canale, grazie.